Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide, ecco, questo Vangelo che ci viene proposto domenica prossima, ci ricorda che siamo amati dal Signore, il suo sguardo è rivolto a ciascuno di noi, ed Egli ci chiama, siamo chiamati da Lui. Qualcuno è chiamato in un modo tutto particolare a seguirlo da vicino nella vita consacrata nel ministero del sacerdozio, del presbitero, o come diavolo, ma tutti, in quanto battezzati, siamo chiamati da Lui. Comprendiamo pure che non ci può essere una vocazione autentica, una vocazione sincera e piena, finché non vi è desiderio di conversione. La piccola predica di Gesù, potremmo dire la sua prima predica, sono le prime parole che Gesù ci dedica, sono molto sintetiche. Venite dietro a me. Ma ecco, prima di questo, egli dice, convertitevi. Occorre quindi procedere in un cammino di conversione, in umiltà di cuore, di spirito, mettersi in atteggiamento di ascolto nella sua parola e compiere un cammino interiore di conversione. Questo presuppone umiltà, presuppone anche arrendevolezza alla parola di Dio. Mi ha fatto riflettere, perché sempre la parola di Dio ci sorprende quando ci preghiamo sopra meditiamo, questo ripetere di Gesù, venite dietro a me. Dobbiamo, per rispondere alla vocazione, andare dietro a lui, non possiamo andare avanti. Non possiamo andare avanti alla Chiesa, avanti agli altri ministri di Dio, dobbiamo andare dietro. Qualche volta Gesù ci viene a fianco, a fianco quando siamo in comunione piena con Lui, quando dobbiamo andare alla Croce, al Calvario, siamo a fianco. Certo, ci dà questa grazia, però fondamentalmente tutta la vita della, della Chiesa e del credente è andare dietro a Gesù. Andiamo dietro a Lui... Qualunque situazione ci troviamo, qualunque vocazione ci viene riservata. Buon cammino.